Zombie apocalypse. Eccomi ragazzi, allora in un altro nuovo video che spero di fare a tempo a registrare dove vi racconto un po' le mie passioni. Allora queste mie passioni sono il canto, che mi piace molto cantare, ma non canto nulla perché evito. Allora canto, allora intanto mi metto a cantare Max Spezzali. Laura Pausini e tante altre canzoni, mentre per tutta la musica che ascolto, ascolto sia il sonora che il ballo e altre canzoni come Shakira, tutti quei cantanti lì, San Giovanni, Farfalle, Torighezzi come Casaccio e tante altre canzoni sempre di degli anni passati ma anche non solo, degli anni a oggi. Eh, a partire da Edoardo Vianello, eh, Albano Carrisi, Romina e tutti quegli altri cantanti, Adriano Celentano, eh, tipo che so, Ragazzo della Via eh, Mina Celentano, tipo Acqua e sale, e tanti altri, mentre anche Enrique Iglesias di Vamos a bailar, a bailar quelle canzoni là. Uh, e tutti gli altri, mentre per quanto riguarda il, uh, il programmi della Rai mi, mi ascolto no, Rai, Mediaset volevo dire: Tempesta d'amore, eh, a, a parte Tempesta d'amore, eh, Terra Mara, ma non sempre me la guardo, che okay, è su Canale 5, oppure mi guardo, um, si sì, lo metto, intanto guardo anche uomini e donne, non ci vedo nulla di male. Oppure, vabbè, il grande fratello non me lo guardo per niente, ma eh, anche mi guardo un posto al sole, mi guardo pure un posto al sole e mi guardo mh, di tutto e di più, insomma, tranne che mh, mi scarto grande fratello perché non mi fa impazzire, non mi piace proprio per niente. Poi cos'altro mi guardo? Eh, Avete tanti altri programmi, tipo Stasera Italia, eh, vabbè, i talk show, i talk, i talk show me li guardo sempre. Però poi quando sono stanca la sera, che, che crollo, non ce la faccio proprio e non, mi, e, no, e non guardo sempre i talk show. Poi guardo cosa c'era stessa d'Italia, e poi non mi ricordo, vabbè, non importa. E niente. Quindi voi mi vedete ancora qua perché ancora non è venuta mia nonna, ma quando viene devo spegnere tutto perché... Devo andare diritto al medico, ve l'ho detto anche in un altro video, questo che ho registrato qui, da questa parte, vedete? C'è la mia fotocamerina che ho ripreso tutto. Aspettate, ragazze, ha squillato il telefono. Allora eccomi ragazze. Quindi stavo cercando di registrare il video delle mie passioni, ma vabbè, e, e niente. Quindi alla fine. Ehm, Cosa volevo dirvi che ho, eh, ho tutte queste passioni sul canto ma anche sul disegno mi piace molto disegnare e mi piace anche tanto eh, ballare, solo che ballare non ballo più perché eh, cioè, sì potrei ballare ma devo mettere un tutore perché ho malformazione, una malformazione tutte e due le ginocchia quindi devo stare attenta a come muovo le ginocchia perché da un momento all'altro potrebbero... Potrebbero di nuovo far cadere dato che sono stata operata al ginocchio sin sinistro. Scusate e quindi niente, devo stare attenta come muovo, tutto lì semplice da, da capire quindi niente, devo cercare di, di stare attenta appunto. E, disegno vabbè, a volte disegno visi di persone oppure disegno a casa mi faccio prendere a volte dalle ispirazioni di come voglio disegnare e niente i programmi della rally guardo quasi tutti un po' stanzole sole di tutto guardo ragazzi Ok. se questo video vi è piaciuto mettete un like perché era piccolo ma va bene dettagli e noi ci si vede nel prossimo video ciao buona vita a tutte Zombie apocalypse Zombie.